Ciao a tutti da Gerardo Paterna per Ray TV, anche oggi un'intervista ad un protagonista della formazione, della formazione anche in ambito real estate. Abbiamo infatti in studio Fabrizio Cozza, CEO di Formazione Sovversiva. Grazie Fabrizio per essere qui. Grazie a te, ciao. Bene, bene, è un, piacere, è un piacere. Fabrizio arriva da Bologna, quindi insomma, ha fatto anche un po' di strada per raggiungerci, quindi a, ringrazia... piedi, a, piedi, a piedi. Ringraziamento vale doppio. <ride> <ride> <ride> bene. <ride> allora, Fabrizio, allora, per fortuna c'è la crisi, che è il titolo di un tuo libro, eh, Formazione sovversiva. Eh, sei molto provocatorio. Eh, attraverso la tua comunicazione i tuoi modelli di, di formazione i tuoi modelli di rottura nell'ambito di, di formazione dove stai andando col tuo progetto formativo? <ride> dove sto andando? farmi male perché ecco. in questo mondo quando incominci a uscire un po' dai metodi classici ti fai un sacco di nemici eh, anche perché io uso sempre questa metafora che è quello del prestigiatore che a un certo punto incomincia a svelare i trucchi eh, ovviamente, insomma, è, è, è considerato molto scorretto. Io effettivamente ho iniziato da una poi da una crisi personale nel senso per dieci anni ho fatto faccio questo lavoro da 16 anni nei primi dieci anni ho fatto formazione classica che porta un sacco di, di risultati di cui non rinnego assolutamente nulla di aule, aule, aule beh, approcci, decine di partecipanti sì, approcci motivazionali okay. molto, uno stile molto americano insomma, molto aggressivo certo. molto noi siamo i migliori eccetera eccetera e a un certo punto mi sono reso conto che quello che dicevo io dal palco non rappresentava più quello che sono io veramente. Quindi piuttosto che impersonificare un personaggio che non mi rappresentava più, ho deciso di fare il contrario. Ho deciso di adeguare il mio messaggio formativo a quello che io sono nella realtà di tutti i giorni. E quindi uscire appunto da questo approccio molto aggressivo e concentrarsi un po' di più su, su quello che mi faceva stare bene, eh, quello che mi farà stare bene ad oggi è un equilibrio per esempio tra lavoro e vita privata. E, e concedermi anche dei giorni di, di ozio, di tranquillità, di studio, di riflessione perché? Perché se no sei il famoso criceto nella ruota che gira tutta la vita c'è sempre un nuovo obiettivo, ecco un altro concetto che non sopporto più io ero uno di quelli che insegnava e faceva la famosa lista dei dieci obiettivi all'inizio dell'anno eh. per arrivare alla fine dell'anno a dire ah, fatto, fatto, fatto, fatto, fatto e poi... Cos'era cambiato? Nulla. Cioè io ero la stessa persona, un po' triste, un po' allegra, un po' un no. Po più stanca? Po molto, più stanca. Ma anche perché arrivato a quell'obiettivo, poi ovviamente se non ti vuoi demotivare, cosa che devi fare? Ti devi porre un obiettivo più grande. Certo. E quindi questo diventa un meccanismo infernale da cui non si esce più, perché allora quando si arriva? Mai. Mai. E uno dice, ma è quello lo scopo della vita, no? Avere obiettivi sempre più grandi, io non ci credo più. Da, quindi da sei anni ho adottato un metodo che, se vogliamo, è anche un po' il contrario di questo. È da un shifting, proprio scalo la marcia e incomincio a riconcentrarmi su quello che veramente voglio. Che può essere fare un piccolo orto sotto il giardino di casa propria. Quanto questo contribuisce al proprio brand personale non lo so non te lo so dire se a livello professionale questo mi dà più o meno autorevolezza ma so di sicuro che è un modello che dà molta più gratificazione e quindi è quello è il messaggio che cerco di portare nell'azienda e ai professionisti beh, direi un messaggio di rottura molto forte comunque beh spiazzante spiazzante esatto, soprattutto se sai io vengo comunque eh, lo sappiamo da, da un'educazione per cui se non lavori duro se non fatichi se non sei sempre impegnato se non lavori almeno 10-12 ore al giorno sei, sei un fallito sei, certo. stiga, sei uno che non ha voglia di fare nulla io mi ricordo le prime volte in cui comunicavo perché lavoravo per un'altra azienda che mi prendevo mezza giornata di, di pausa venivo visto un po' come ecco, è lì che è nato il concetto di sovversivo cioè certo. mezza giornata, cioè non vai a lavorare Ma non certo. sei dai clienti mi sentivo quasi in colpa <ride> mi sentivo quasi sbagliato allora ho detto no ecco e' da lì che poi ho iniziato il mio percorso individuale. Tu sei uno di quelli che ha anche sfatato un po' il mito della zona di comfort. <ride> ah, eh, sì. Mi, mi ricordo, cioè ho letto eh, qualcosa che, mi, che è stato così illuminante e mi ci sono ritrovato anche, bellissimo. però te lo lascio raccontare, no? Ma sì, anche perché vedi, eh, nella formazione viviamo di luoghi comuni quindi siccome uno Anthony Robbins ha detto quella cosa lì allora poi sai ci sono tutti sì. i cloni che lo ripetono senza soffermarsi più a cosa stanno dicendo allora io per anni mi sono sentito dire che dovevo uscire dalla zona di comfort perché soltanto uscito dalla zona di comfort quello mi avrebbe permesso di sviluppare nuove abilità perché se tu rimani nella tua zona di comfort ti appiattisci per me è una grande stronzata, posso dirlo in francese? Sì, certo, certo. Perché? Perché in realtà comfort, se andiamo a vedere il significato originale della parola, è un, un qualcosa che ti fa star bene, è un Positivo, qualcosa che ti crea benessere. Certo. Quindi io perché una volta che riesco a costruire un qualcosa che mi fa star bene devo uscire da quella zona lì? Cioè io sono come se cioè, sai, sei in spiaggia, ti stai rilassando finalmente, no? Stai sì. facendo le tue vacanze, sei lì con il tuo cocktail e arriva qualcuno e dice, oh e cazzo ci fai qua? No, devi, devi uscire da qua, devi adesso, butta, buttati nell'acqua gelata perché devi uscire dalla tua zona di comfort. dice, ma io sto bene qui, no, no, perché qua non ti evolvi e se rimani qua a riposarti, e, cioè, e, stai smettendo certo. di crescere professionalmente e chi se ne frega. Certo, io voglio potermi godere anche la mia zona di comfort, poi, questo non vuol dire che tutta la vita dovrò rimanere lì ma ci sono dei momenti in cui perché no e viva la zona di comfort e viva quindi. la zona di comfort bene, bene. so che nel tuo modello formativo eh, fai tanto networking tra aziende mm. diverse tra di loro sì. è un modello questo che puoi co coinvolgere e funzionare anche con le agenzie immobiliari eh, certamente sì infatti abbiamo anche molte agenzie immobiliari che partecipano a questo a questo progetto, il concetto è che dovresti coinvolgere, ecco, non necessariamente il tuo concorrente che è l'agenzia immobiliare di fronte, anche perché che scambio ci può essere tra persone che certo. si dicono le stesse cose, e invece puoi coinvolgere tutti quelli della tua filiera, della tua filiera lunga, quello sì, cioè eh, puoi andare a, a, a mettere assieme per esempio gli artigiani, che magari vengono dopo di te perché sono quelli che poi vanno a fare le riparazioni, puoi coinvolgere le aziende nel territorio per esempio che, mm, che formano i ragazzi, perché un domani quello potrebbe diventare il bacino da cui attingere la tua forza vendita o comunque i tuoi collaboratori, cioè in poche parole non vedere la tua azienda come un quadrato dentro cui stare, ma semplicemente incomincia a coinvolgere chi viene prima di te, chi viene dopo, gli avvocati, i notai tutte quelle persone che di solito lavorano in maniera molto così solitaria certo. diventa tu il collettore diventa tu il collettore e soprattutto fallo in un ambito territoriale circoscritto. E tu questo a Bologna lo stai facendo con aziende del tuo territorio? Lo faccio con le aziende del bolognese, ci siamo allargati alla zona del, dell'Emilia Romagna, perché poi stiamo crescendo e quindi eh, ovviamente non siamo soltanto aziende bolognesi. E io poi lo faccio con una finalità che è quella di scambiarsi idee imprenditoriali, e quindi la territorialità nel mio caso eh, diciamo non è così fondamentale. Questo è un consiglio che do più che altro ecco, all'agenzia immobiliare sì. che deve comunque operare in un territorio un po' più circoscritto. Certo. Cosa cambieresti nel modo di lavorare dell'agente immobiliare? Adesso qui ragioniamo un po' magari mm. o per esperienza personale, semmai ti sei trovato eh, così a impersonare il ruolo di cliente, ma anche in questo caso di formazione, di formatore. Quindi, eh. Allora, quello che vedo della dell'agente dell immobiliare è che Entra troppo nel ruolo del venditore, okay. cioè veramente identifica questo Un ruolo piazzista. con quello che vengo qui, ti presento le case, noi facciamo azioni di mystery client per i nostri clienti, cioè ci spacciamo per potenziali clienti okay. in modo tale che così vediamo come opera certo. anche la gente e devo dire che vedo delle cose raccapriccianti. Perché? Perché innanzitutto c'è tutta questa cosa, questa modalità finta del, che parte dal finto sorriso iniziale e arriva all'esaltazione immotivata, che poi vedi nel momento in cui la persona non si sente osservata. Cioè io una domanda che farei e che faccio alle gente immobiliare è, tu quando sei sul treno, su un vagone di un treno, chi sei? Come ti comporti con quello che hai di fronte? Sappi che se tu ti comporti in maniera fredda, non gli, non gli rivolgi parola o se lui la rivolge a te risponde a monosillabi, se nella tua vita privata una persona eh, così un po' chiusa, egoista, eccetera, tu non puoi diventare poi un agente immobiliare brillante, simpatico ed empatico nel momento in cui hai il cliente di fronte. Certo. Perché si nota questa discordanza, questa. Non c'è coerenza, certo. coerenza tra quello che sei tu e quello che invece è il personaggio che vuoi impersonificare. Quindi questo, cioè vederti come veramente un professionista, un professionista con delle competenze anche verticali, quindi specifiche, ma anche orizzontali. Cosa vuol dire? Vuol dire che devi eh, sapere organizzare poi il tuo tempo, Devi sapere gestire la tua immagine, devi saperne di marketing, di personal branding, devi avere il, il tuo blog, devi incominciare veramente a vederti come un qualcosa di più complesso rispetto al venditore che ti presenta una casa, certo. no? che ti parla di prodotti o di accessori. Quella figura lì, i poverini, faranno sempre più fatica e probabilmente si estingueranno anche. Certo. Ottima notizia quindi per... <ride> per chi non lo fa. <ride> non lo fa, non lo fa. <ride> Bene, allora se un agente immobiliare volesse entrare in contatto con te e la tua accademia, cosa deve fare? Allora mi può contattare sia sui social, io come Fabrizio Cozza sono sia su Facebook. Cozza. Cozza, esatto. Cozza, ok? Sì, sì. CiotiZ. E sia sui social, ma può, può anche contattarmi dai miei siti, c'è il fabriziocozza.it, il punto com, c'è formazonesovversiva.it, sì. insomma, mi, sì, sì, trovabile. se mette su Google di Fabrizio Cozza sì. non ce ne sono tantissimi. <ride> Benissimo, mi ottimo. Allora Fabrizio, grazie mille per essere, per essere intervenuto, eh, come al e solito grazie. noi ci vediamo, alla prossima eh, puntata, in occasione della prossima intervista con un altro ospite. Quindi da Fabrizio e da Gerardo un saluto e quindi alla prossima. Ciao a tutti.